Ciao, sono Alessandra, vengo da Impoli, la città provincia di Firenze, e ho terminato il mio tirocinio di sei mesi qui a Shanghai in qualità di assistente alla direzione marketing. La mia valutazione è molto positiva. Um, essenzialmente uh, mi sono occupata di communication e quindi promozione de dell'azienda nella distribuzione qua nella città di Shanghai e ho gestito gli ordini che arrivavano da parte di clienti privati. Mi ha stimolato di più le, le possibilità, le possibilità di crescita, le, le possibilità che danno alle persone di imparare. Quindi nonostante gli errori, nonostante tutto, eh, quello che mi è piaciuto è che qua ho avuto la possibilità di crescere professionalmente e personalmente ed erano fondamentalmente i miei obiettivi di quando sono venuta qua. E con i cinesi bene, bene perché in azienda eravamo metà italiani e metà cinesi, e ho avuto un rapporto molto bello, molto bello, durante le pa la pausa pranzo spesso mangiavamo insieme, cercavano di insegnarmi qualche parola nuova quindi devo dire molto positivo. Cinese sì, <ride> rispetto all'inizio diciamo che penso di essere migliorata le parole che mi piacciono più in cinese, uh, beh non saprei mi piace molto il, il modo in cui ringraziano, quindi uh, Gan Xie. Gan um, ha un significato, diciamo, secondo diciamo me molto bello perché rappresenta l, il sentimento, il feeling, quindi quando un cinese ringrazia uh, è fatto con il cuore. Uh, sì, assolutamente. Um... Appunto questa esperienza nel marketing è stata molto positiva, mi è piaciuta tantissimo, quindi vorrei approfondire, eh, diciamo, anche attraverso gli studi, appunto, il marketing e la communication, che penso proprio che eh, sia il lavoro che vorrò fare e sicuramente in Cina voglio ritornare, qua a Shanghai o altrove, ma sicuramente. Le esperienze che mi hanno emozionato di più uh, sono legate ai miei viaggi, ai viaggi che ho fatto qua e soprattutto a Pechino. L'emozione uh, un un'emozione di visitare la grande muraglia, era un desiderio che avevo fin da piccola, quindi diciamo non ha, non ha paragoni. WAN YING LAI